Benvenuti in questo video della sezione On Demand del canale YouTube di Color Connection. Questo video è stato realizzato per una richiesta di Stefano D'Andrea che deve sostanzialmente duplicare questa scala fatta con il ciano per il magenta, giallo, nero e altre tinte piatte. La prima cosa da fare è andare ad assicurarsi che questa scala sia generata da un unico campione di colore definito come globale. Vado quindi a modificare il campione utilizzato, definendolo globale, e vado a cambiare la definizione di altre, questi altri campioni utilizzando una percentuale del campione globale di partenza. In questo modo creo una relazione tra le tinte di vari oggetti. anche lo 0% e coloriamo anche questi oggetti traccia. A questo punto duplico il mio, la mia scala e vado a utilizzare il comando ricolore grafica che si trova qui nel pannello controllo decidendo che questa scala invece che fa riferimento all'acciano fa riferimento al magenta, ma importantissimo andare a cambiare questo valore con questo piccolo menu impostando su mantieni tinte in modo tale che vengano mantenute le percentuali esatte che ho dato in partenza, altrimenti Illustrator modifica le percentuali in base alla luminanza, alla luminosità dei colori. Andiamo a verificare che in effetti le percentuali sono state mantenute. Questa operazione la posso ripetere per tutte le scale che devo andare a generare. Ringrazio Stefano per la sua richiesta e vi invito a fare anche voi delle richieste che verranno inserite nel canale YouTube nella sezione video on demand.